Adesso intervisteremo il signor Vittorio Guardi. Buonasera. Buonasera, come vi è sembrato il corso? Beh, il corso è estremamente utile, soprattutto perché, almeno nel mio campo, eh, trattiamo un argomento dove assolutamente è sconosciuto e soprattutto tutto ciò che ne rende rischi eh, viene completamente sottovalutato, anzi, totalmente ignorato. Quindi per noi un corso simile può fare la differenza per offrire un, un servizio come dovrebbe essere. E che ne pensa del fatto che comunque la TechnoDap si impegna così tanto proprio per promuovere la formazione? Eh, finalmente eh, c'è. La, la speranza di, un, di una presa di coscienza di quello che eh, dovrebbe essere in qualsiasi laboratorio. Quindi, finalmente qualcuno sensibilizza su un, un argomento che viene sempre sempre sottovalutato, ma in realtà parliamo della salute delle persone, quindi eh, è cruciale. E, mh, lei ha avuto modo anche di visitare il nostro sito, oppure di vedere qualche video sul canale YouTube? Assolutamente. Ah, che ne pensa? Interessante e utile sono qui proprio per questo, proprio perché ero curioso di vedere cosa c'era dietro a quello che ho visto sul sito internet di vedere la realtà o se come spesso accade è forse veramente qualcosa di pubblicità. Invece qui c'è veramente la sostanza. E riguardo i corsi comunque sono stati per lei facili da seguire anche per il tipo di esposizione. Di docente, comunque è stato facile seguire l'esposizione? Sì, assolutamente, naturalmente la platea era molto varia, vale, quindi ovviamente l'Unione si è soffermato diciamo, sul proprio focus di interesse, e quindi magari alcuni argomenti mi piacerebbe poi approfondirli, ma comunque sì. Gli argomenti trattavano un, un po' tutti gli aspetti a 360 gradi, assolutamente. Quindi lo consiglierebbe ad altri suoi colleghi? Assolutamente, ah, sicuramente. Va bene, grazie.